Thank you. E bentornati nel mio canale. Allora, oggi provo a spiegarvi come realizzare questa maglia o, co o questo copricostume. Eh, copricostume perché ha una lavorazione abbastanza traforata e quindi lo si può utilizzare anche come un copricostume, oppure da indossare sopra un top o una canotta. Allora, io ho realizzato questa maglia con questo filato della uh, Mistrico Canna da zucchero Lux. Ogni ingomitolo è da 50 grammi ed è 145 metri. È il 97 per viscosa da canna da zucchero e 3 poliestere. Quindi ha un leggero filo Lux. Eh, consiglia l'etichetta: l'uncinetto del 3,5 o del numero 4 eh, ferri o uncinetto. Quindi, del 3 e mezzo 4 allora io la mia maglia l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del 4 e le maniche invece le ho lavorate con l'uncinetto del numero 3 e mezzo è una lavorazione molto facile, come potete vedere, una lavorazione è la tecnica del top-down, quindi si comincia dal collo fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, dopodiché si chiudono gli scalfi e poi si lavora sempre la parte del busto, la parte del corpo, sempre in giro, dopodiché quando si arriva all'altezza desiderata del busto si iniziano, si riprendono le maglie, si riprende la lavorazione e si lavorano. Le maniche tutto qua è molto semplice quindi la possono realizzare anche eh, diciamo eh, le, le meno esperte ecco eh, per le principianti ok spero che nel tutorial sono abbastanza chiara se c'è qualche problema qualche dubbio contattatemi su facebook in privato allora lavoriamo su un multiplo di due quindi ho fatto 140 catenelle adesso chiudo il cerchio così adesso dopo che ho fatto le 140 catenelle lavoro un giro tutta maglia bassa di faccio una catenella rientro nella stessa maglia lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa quindi lavoro le mie maglie tutte a maglia bassa ci ritroviamo alla fine del giro eccomi sono arrivata alla fine del giro vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima così adesso facciamo 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia due volte filo sull'uncinetto rientro lavoro una maglia alta doppia però non chiusa due volte filo sull'uncinetto rientro prendo il filo esco da due ed esco da due e ancora rientro prendo il filo esco da due ed esco da due quindi ho 4 maglie alte doppie e adesso chiudo tutte le maglie faccio 1 2 3 4 catenelle più 3 1 2 3 adesso 4 volte il filo sull'uncinetto quindi salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia quindi esco da due, esco da due e le maglie, eh, queste maglie le lascio sull'uncinetto. Due volte filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo, esco da due ed esco da due. Ancora due volte filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo, esco da due ed esco da due rientro per la quarta volta prendo il filo esco da due ed esco da due adesso chiudo le quattro maglie alte doppie quindi 1 2 3 4 quindi sull'uncinetto mi sono rimasti questi punti quindi una maglia 2 gettati e la maglia che abbiamo chiuso le quattro maglie alte doppie quindi adesso esco da due Esco da 2 ed esco da 2 e quindi ho lavorato la maglia alta doppia sulle maglie alte chiuse insieme 3 catenelle 1 2 3 4 volte filo sull'uncinetto quindi ripetiamo salto una maglia vado nella maglia seguente prendo il filo esco da 2 esco da 2 e lascio 4 maglie qui sull'uncinetto prendo di nuovo due volte filo sull'uncinetto rientro lavoro la maglia alta doppia quindi esco da due ed esco da due due volte filo sull'uncinetto rientro lavoro la terza maglia alta doppia due volte filo sull'uncinetto rientro lavoro la quarta e adesso chiudo le quattro maglie quindi ho quattro punti sull'uncinetto filo sull'uncinetto così e esco da due esco da due ed esco da due quindi facciamo le quattro maglie alte doppie chiuse insieme e una maglia alta doppia sulle quattro maglie così 3 catenelle di separazione 1 2 3 4 volte filo sull'uncinetto salto una maglia vado nella maglia seguente e ripeto esco da 2 ed esco da 2 2 volte filo sull'uncinetto rientro esco da 2 esco da 2 ancora due volte filo entro nella stessa maglia esco da 2 esco da 2 ancora filo sull'uncinetto rientro nella maglia esco da 2 ed esco da 2 quindi ho quattro maglie alte doppie non chiuse quindi adesso prendo il filo e chiudo le quattro maglie alte doppie così quindi ho un punto delle 3 catenelle 2 gettati e l'ultimo punto che abbiamo chiuso le maglie prendo il filo e lavoro una maglia alta doppia esco da due esco da due ed esco da 2 1 2 3 catenelle e continuo così fino alla fine del giro saltiamo una maglia andiamo nella maglia seguente ripetiamo questi motivi eccomi sono arrivata alla fine del giro quindi ho fatto le mie 3 catenelle di separazione adesso vado a chiudere nella quarta catenella qui iniziale quindi facciamo 1 2 3 4 scusate ecco faccio una maglia bassissima adesso lavoro una catenella rientro lavoro una maglia bassa 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 3 una maglia bassa qui dove abbiamo la maglia alta doppia e ancora 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 3 maglia bassa nella maglia alta doppia quindi vado avanti così per tutto il giro allora ripeto 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle e una maglia bassa sulla maglia alta doppia ci ritroviamo alla fine del giro eccomi qua sono arrivata alla fine del giro quindi vado a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima così adesso dobbiamo ripetere le quattro maglie alte chiuse insieme quindi facciamo qui dove abbiamo il gruppo delle quattro maglie alte doppie chiuse insieme sulla maglia alta doppia facciamo 1 2 3 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia volte filo sull'uncinetto rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie chiusa a metà 3 4 chiudo tutte le maglie adesso faccio 1 2 3 4 più 3 catenelle 1 2 3 1 2 3 4 volte filo sull'uncinetto vado qui dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme vado sulla maglia alta doppia e lavoro una maglia alta doppia chiusa a metà due volte filo sull'uncinetto rientro ancora maglia alta doppia rientro maglia alta doppia rientro maglia alta doppia chiudo quattro maglie quindi ho quattro punti sull'uncinetto e lavoro la maglia alta doppia 1 2 3 catenelle e ripeto per tutto il giro in questa maniera quindi adesso ho fatto le 3 catenelle di separazione e qui lavoro il gruppo delle quattro maglie alte doppie chiuse insieme quindi lavoriamo così per tutto il giro, dopodiché facciamo ancora un giro di maglie basse, quindi facciamo una maglia bassa sulla maglia alta doppia, 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle, dobbiamo ripetere questi due giri. Eccomi, allora sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto tutto un giro a maglia bassa, adesso vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. E adesso ricominciamo a fare le maglie alte doppie allora in questo giro e nel prossimo facciamo 4 catenelle di separazione quindi non facciamo più 3 catenelle allora inizio con 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia due volte filo sull'uncinetto rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse adesso chiudo tutte le maglie ora facciamo 1 2 3 4 catenelle più 3 scusate più 4 1 2 3 4 4 volte il filo sull'uncinetto vado qui dove abbiamo la maglia alta lavoro una maglia alta doppia non chiusa rientro a lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse 2 3 4 chiudo le 4 maglie lascio 4 punti sull'uncinetto quindi lavoro la maglia alta doppia 1 2 3 4 catenelle e ricomincio lavorare qui dove abbiamo la maglia alta lavoro le quattro maglie alte doppie chiuse insieme quindi facciamo questo giro ancora facciamo questo giro e poi ripetiamo un secondo giro con 4 catenelle di separazione ad ogni giro finito dobbiamo fare un giro tutta maglia bassa quindi nelle 4 catenelle di separazione dobbiamo lavorare 4 maglie basse e una maglia bassa sulla maglia alta doppia quindi in tutto abbiamo 5 maglie basse ok quindi andiamo avanti ci ritroviamo quando abbiamo completato i due giri Allora, eccomi qua. Io sono arrivata eh, ai miei motivi. Ho lavorato due motivi con 4 catenelle di separazione. Adesso chiudo per eh, lasciare lo spazio per le braccia. Allora, in tutto, con 140 catenelle, io ho 70 motivi e ho fatto ho messo dei marcapunti qui, nelle eh, diciamo nella parte delle maniche, e lascio 14 motivi, 21 motivi davanti, e 21 motivi dietro. 14 motivi dall'altra parte l'altro braccio ora devo fare l'ultimo giro delle maglie basse quindi devo lavorare 4 maglie basse nell'archetto delle 4 catenelle e una maglia bassa nella maglia alta doppia quindi allora vediamo faccio 1 2 3 maglia bassa nella maglia alta doppia e poi 1 2 3 4 maglia bassa qui dove ho messo i marcapunti e adesso faccio delle catenelle 1 2 3 4 5 6 allora io metto 6 catenelle voi lo provate se avete bisogno di più catenelle mettete 10 12 14 catenelle insomma dovete provare basta che siano un numero pari e vado a mettere a fare diciamo chiudo qui dove ho la maglia alta doppia e faccio una maglia bassa e adesso continuo con le maglie basse quindi lavoro 4 maglie basse nell'archetto delle 4 catenelle Maglia bassa, nella maglia alta doppia e continuo la lavorazione fino ad arrivare al mio marcapunti. E poi vado a chiudere l'altra metà, l'altra parte del braccio. Quindi faccio la stessa cosa: entro qui nella maglia alta doppia, faccio una maglia bassa, poi faccio le mie catenelle, le 6 catenelle, e chiudo qui con una maglia bassa e vado avanti fino alla fine del giro lavorando quattro maglie basse nell'archetto delle 4 catenelle e una maglia bassa nella maglia alta doppia quindi ci rivediamo alla fine del giro eccomi alla fine del giro delle maglie basse quindi ho chiuso con una maglia bassissima nella prima maglia bassa e questo è vi faccio vedere l'apertura per il braccio ora io continuo la lavorazione delle maglie alte chiuse insieme sempre con 4 catenelle di separazione poi nel secondo giro faccio un giro tutta maglia bassa ora se il lavoro vi risulta stretto sul seno perché siamo con lo sprone adesso dobbiamo lavorare la parte del seno ecco se vi risulta stretto aumentate le catenelle invece di fare 4 catenelle ne fate 5 ok quindi fate due giri di, mm, con 5 catenelle di separazione due giri se ancora vi risulta stretto uh, fate due giri con 6 catenelle di separazione insomma man mano che lo provate vi rendete conto quante catenelle dovete aumentare ok e andiamo avanti con questa lavorazione fino all'altezza desiderata quindi se volete fare una maglia un vestito un copri costume non lo so ok quindi andiamo avanti non c'è bisogno che vi faccio rivedere come iniziare di nuovo il lavoro perché è la stessa lavorazione che abbiamo fatto fino adesso. Va bene? Quindi ci ritroviamo quando abbiamo raggiunto l'altezza desiderata. Per quanto riguarda le maniche ancora devo decidere se voglio fare una manica leggermente, diciamo, ehm, insomma, a me sinceramente le maniche così corte a me non piacciono. Eh, e quindi Penso che farò una, una manica un pochino più lunga, non lo so, ancora devo decidere. Intanto adesso vado avanti qui e, e ci ritroviamo poi e, vi dirò se faccio la manica oppure facciamo un bordino, ok? A dopo. Allora, eccomi qua, sono arrivata alla mia altezza, io sono arrivata a metà coscia. Adesso devo finire il giro e poi devo fare ancora il giro delle maglie basse e poi alla fine farò un bordino. Allora, nel frattempo ho fatto anche una manica. Allora, ero indecisa se fare la manica oppure no, se fare una manica lunga, corta. Io come sempre, sapete che io adoro le maniche a tre quarti e quindi ho fatto la manica a tre quarti e poi alla fine ho fatto un bordino adesso vi faccio vedere come iniziare la manica per iniziare la manica è molto semplice perché dobbiamo riprendere la lavorazione adesso qui quando noi abbiamo chiuso abbiamo chiuso che abbiamo finito il giro delle maglie alte doppie quindi adesso dobbiamo riprendere la lavorazione e fare il giro delle maglie basse ora quando abbiamo chiuso abbiamo chiuso diciamo gli scalfi io ho fatto le 6 catenelle però scusatemi tanto non vi ho fatto vedere poi eh, come continuare il giro mh, successivo non vi ho fatto vedere come continuare la lavorazione allora dove io ho fatto le 6 maglie, eh, le 6 catenelle quando ho fatto il giro delle maglie alte doppie io ho lavorato solo un motivo al centro delle 6 catenelle quindi per chi ha fatto le 6 catenelle come me deve lavorare un motivo qui al centro per chi invece eh, ha fatto più catenelle che ne so se ne ha fatte 10 o 12 deve lavorare almeno due motivi ok altrimenti poi viene troppo largo risulta troppo largo quindi fate due motivi se avete fatto 10 8 catenelle va bene quindi adesso uh, ripeto devo uh, cominciare devo riprendere la lavorazione con le maglie basse perché dopo che facciamo le maglie alte doppie dobbiamo fare il giro delle maglie basse allora prendo il filo e inizio la mia lavorazione allora entro qui dove ho la maglia alta doppia quindi ho il mio motivo delle maglie alte chiuse insieme, poi la maglia alta doppia. Inserisco il filo, faccio come sempre il mio nodino, che io lo faccio doppio, prendo il filo, faccio una catenella, rientro e lavoro la maglia alta. Eh, scusate la maglia bassa. Ora lavoro la mia manica con l'uncinetto del 3 e mezzo invece la mia maglia l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del numero 4 e continuo la lavorazione della manica con 3 catenelle di separazione: 1, 2, 3. Quindi faccio 3 maglie basse nell'archetto e una maglia bassa nella maglia alta doppia maglie basse anche se qui ho lavorato 4 catenelle lavoro solo 3 maglie basse e una maglia bassa nella maglia alta doppia così 2 3 maglia bassa finisco il giro e poi iniziamo la lavorazione delle maglie alte doppie chiuse insieme quindi lo ripeto è molto facile la lavorazione dobbiamo ripetere dobbiamo eh, diciamo riprendere eh, la lavorazione come nella maglia quindi non dobbiamo fare altro eccomi sono arrivata alla fine del giro quindi faccio una maglia bassissima nella maglia bassa adesso inizio oh, le maglie alte chiuse insieme quindi faccio 4 catenelle 1 2 3 4 rientro quindi due volte filo sull'uncinetto rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse e adesso chiudo le maglie faccio 1 2 3 4 catenelle che sono una maglia alta doppia più 3 di separazione 4 volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia non chiusa, rientro maglia alta doppia non chiusa e rientro ancora due volte così chiudo le quattro maglie adesso con i quattro punti che mi sono rimasti sull'uncinetto lavoro una maglia alta doppia 123 catenelle e vado avanti allora per la mia manica per il mio giro manica io ho 15 motivi perché quando ho chiuso ho chiuso 14 motivi più una maglia alta una maglia alta doppia che ho lavorato al centro delle 6 catenelle quindi in tutto ho 15 motivi quindi ripeto si va avanti così sempre con la stessa lavorazione adesso facciamo le maglie alte doppie nel prossimo giro lavoriamo le maglie eh, le maglie basse quindi lavoriamo nell'archetto 3 maglie basse ok quindi andiamo avanti decidete voi eh, la misura cioè quanto volete fare lunga la vostra manica, se volete una manica corta, lunga, tre quarti oppure addirittura se non la volete fare affatto. Ok, quindi finisco la manica e poi vi faccio vedere come fare il bordino e poi la maglia è finita. Maglia copri costume. Eccomi, allora io sono andata avanti con la mia manica, mi fermo a questo punto, ho fatto sette motivi la mia manica è a tre quarti a chi piace può andare avanti fare una manica lunga oppure fermarsi prima e fare una manica più corta ok adesso vi faccio vedere eh, come fare un bordino come finire la manica allora ho fatto le maglie alte doppie e poi ho finito il mio giro con le maglie basse quindi ho fatto una maglia bassa sulla maglia alta doppia 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle perché ho lavorato la mia manica ho fatto tutta la mia manica con 3 catenelle di separazione adesso inizio con 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia rientro lavoro ancora una maglia alta doppia rientro maglia alta doppia non chiusa rientro maglia alta doppia non chiusa così e adesso chiudo tutte le maglie vado qui dove abbiamo la maglia alta doppia vado nella maglia bassa e lavoro una maglia bassissima in questa maniera e inizio 1 2 3 4 quindi due volte filo sull'uncinetto rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse 2 3 e con le 4 catenelle abbiamo 4 maglie alte doppie non chiuse adesso chiudo tutte le maglie vado nella maglia bassa dove abbiamo la maglia alta doppia entro con l'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima così e ricomincio 1 2 3 4 rientro nella stessa maglia lavoro 3 maglie alte doppie non chiuse 2 3 4 chiudo tutte le maglie e adesso vado nella maglia seguente dove abbiamo la maglia alta doppia e lavoro una maglia bassissima e lavoro così per tutto il giro stessa cosa nell'altra manica e farò il bordino anche alla fine della maglia qui quindi io qui sto lavorando la maglia eh, le maglie basse e poi farò lo stesso bordino del, delle maniche. volendo possiamo fare lo stesso bordino anche qui eh, nella parte del collo qui nello scollo ok quindi poi finite tutto il bordino nascondete tutte eh, tutti i fili e la maglia è pronta ok adesso la metto sul manichino e vi faccio vedere come viene indossata intanto vi ringrazio vi saluto e al prossimo tutorial un bacione a tutti ciao